Siamo qui in piazza con le Mamme per la Libertà di Dissenso, e siamo qui davanti al carcere Lorusso e Cutugno, al carcere delle Vallette, come mai siete qua in presidio? Allora, noi siamo in presidio periodico per sostenere sia eh, le vittime della repressione che appartengono al Movimento Notav o che appartengono alle lotte cittadine e in questo momento da pochi giorni sono stati rinchiusi Giorgio, Umberto e Stefano che fanno parte del Movimento Notav o delle lotte sociali di questa città. appunto. Poi in particolare da sempre, da quando siamo presenti abbiamo instaurato un rapporto, eh, una relazione con le donne della sezione femminile, che molto spesso ci hanno scritto e ci hanno comunicato la loro condizione che noi sosteniamo assolutamente anche con i nostri presidi. Ecco, Qual è la condizione in particolare delle donne, ma anche di tutti i detenuti che voi sappiate, visto che siete in contatto con le donne in particolare eh, del ca nel carcere delle vallette, anche a fronte della visita della ministra Cartabia mh, pochi giorni fa? Allora La visita della ministra Cartabia è stata senza dubbio importantissima perché una ministra deve venire a vedere con i suoi occhi quello che è la realtà di questo carcere che è disastrosa, lo sappiamo, ne abbiamo sempre parlato con i numerosi processi per le violenze e con le sezioni che sono state denunciate per gli obrobi che nascondono. La cosa che ci ha reso molto tristi noi che sosteniamo le donne e le donne della sezione femminile è che la Cartabia non è andata o non è stata fatta andare alla sezione femminile. A fronte del fatto che queste donne hanno scritto ripetutamente al Ministero, alla Ministra, hanno fatto degli scioperi per avanzare le loro richieste di miglioramento con la proposta, la richiesta dell'applicazione della del libertà anticipata speciale, che potrebbe essere uno degli strumenti per svuotare un pochino le carceri. A fronte della loro lotta non violenta, detta, scritta, avanzata, con lettere, la Ministra non si è fatta vedere. Questo per loro è stato molto doloroso. Grazie.